vediamo ora come caricare un video in un nostro canale youtube io ho preparato prima un tutorial adesso vado ho fatto l'accesso a youtube con il mio account e premo la carica video seleziona i file da caricare si possono volendo anche trascinare Questo è il video sulla creazione degli account Gmail. Ecco, intanto che me lo carica, Google mi dice se voglio condividere su Google+. Plus. E condivido anche su Facebook e Twitter, il mio video è pubblico. Lo descrivo brevemente. Scelgo delle parole chiave che possano aiutare. Potrei anche decidere di non averlo pubblico, ma di averlo non elencato, questo filmato. Il che significa che non comparirebbe nell'elenco generale dei video di YouTube a chiunque, ma potrebbe essere visualizzato dalle persone che ne abbiano ricevuto il link o via mail o attraverso un sito di eh, social scelto da me. Privato significa che solo io posso vedere eh, e posso estendere ad altre persone attraverso i nomi, le, del, nomi che sono già nella mia rubrica Gmail, indirizzi mail che aggiungo in questo momento o le cerchie di Google+ io sceglierò pubblico Scelgo una categoria, in questo caso istruzione, poi vado nelle impostazioni avanzate e scelgo se consentire o meno i commenti, se gli utenti possono votare i commenti, se possono visualizzare i voti a questo video, se è possibile avere video in risposta io di solito tolgo questo per evitare brutte sorprese mentre lascio gli altri la licenza non mettiamo quella youtube standard ma quella creative commons con attribuzione in modo da garantire maggiore visibilità e diffusione al nostro lavoro Questo serve se ci sono dei sottotitoli a norma USA, ma non ci riguarda direttamente. Possiamo scegliere se consentire l'incorporamento in un blog, eh, se inviare una notifica a chi è iscritto al nostro canale. La località in cui è stato girato il video. Qui ovviamente poco significativo, ma lo aggiungo giusto per mostrare. Posso aggiungere la data di registrazione e eventuali preferenze se voglio il video 3D. A questo punto sono pronta per salvare e condividere. Il mio video sta per essere caricato. Appena sarà arrivato sul 100% riceverò... La conferma di quello che è stato fatto ma intanto mi avvisa già eh, youtube che gli è stato attribuito un indirizzo se io volessi preventivamente avvisare qualcuno della presenza di questo video online potrei tranquillamente inviargli il, il link in anteprima facendo ancora un lavoro di elaborazione ecco il caricamento ora è completo me lo segnala con questo segno di spunta Posso anche scegliere di aggiungerlo ai preferiti oppure di creare una nuova playlist. C'è un insieme di video eh, tutti correlati, potrei scegliere di creare una playlist Google per esempio e facciamola aggiungere una nuova playlist nome della playlist eh, spunti per uso in classe andiamo a creare aggiungo anche una nota esplicativa ed ecco fatto ora posso andare a vedere il mio video all'indirizzo indicato per controllare che tutto sia riuscito per il meglio vediamo insieme come creare un account su google andiamo su gmail Citando nella barra degli indirizzi www.gmail.com altrimenti